Come è possibile in un momento storico in cui i prezzi si abbassano e anche un bambino riesce a fare il DJ riuscire ad alzare il livello e a farsi pagare quello che è giusto che sia? In questo video tre consigli rapidi per riuscire ad ottenere quello che si vuole facendo il DJ. consigli? Molto rapidi per riuscire ad alzare il livello e ad alzare il prezzo quando si deve o quando si vuole in qualche modo dare una spinta ulteriore. Alzare il livello è una scelta ben precisa che si fa, non è che avviene per caso e allora per farlo bisogna volerlo e per riuscirci è necessario adottare alcuni accorgimenti. Consiglio numero 1. Non ti mischiare con chi è di livello più basso e non perdere tempo in discussioni che non portano a niente ama ah, quello va a 50 euro, ama ah, quello fa il secondo lavoro, a quello è pieno di soldi e non gli frega niente di guadagnare. Ecco, lascia perdere qualsiasi tipo di discorso del genere, sia su Facebook che dal vivo. Stai sprecando energie in questo modo. Concentrati invece su chi è di livello più alto, su chi riesce a farsi pagare bene, su chi lavora bene, su chi lavora tanto, sui giovani che ti stanno facendo le scarpe su chi riesce ora ad avere un qualche tipo di successo senza aiutini. Concentrati su di loro, frequentali, parlaci, chiedi. Cerca di alzare il livello sia dei discorsi che nelle frequentazioni per riuscire poi effettivamente anche te a far parte di un livello più alto. Consiglio numero 2. Studia, migliorati. Si può sempre migliorare, anche se lavori da tanto tempo. E allora, soprattutto con le risorse che abbiamo a disposizione oggi, cerca di fare qualcosa per poter migliorarti poi vedremo come comunicarlo alle persone però lavora in studio, guarda interviste, guarda tutorial, leggi, leggi libri, leggi riviste si possono fare tantissime cose che spesso trascuriamo e allora per migliorare il proprio livello bisogna migliorarsi e bisogna continuare a fare autoformazione e apprendimento consiglio numero 3 Cura la tua immagine, lavora sul web, lavora sui social, fai video, pubblica i tuoi set, pubblica le canzoni che ti piacciono. Cerca di consolidare la tua immagine in modo da essere sempre più riconoscibile. Come dico sempre, laddove uno vale l'altro, prendi qualcun altro. Se invece vuoi me è perché in qualche modo mi riconosci per lo stile, per il mixaggio, per i brani che metto o anche per i video che faccio. Ecco